Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il primo marzo e andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sulle principali pagine dei quotidiani nazionali e partiamo subito dagli assegni familiari e assegni al nucleo familiare, cosa cambia da oggi, primo marzo 2022 e chi può fare domanda e poi sull'assegno unico al VIA ma la novità non ha i requisiti per rappresentare una semplificazione e ancora IVA beni anti-covid, chiarimenti delle entrate sulle novità del decreto fiscale 2022 e poi spazio per il contributo ROC 2022 con le istruzioni su dichiarazione e calcolo degli importi dovuti entro la scadenza odierna appunto del 1 marzo. La certificazione unica è l'ultima, notizia sulle pagine di informazione fiscale, nuove istruzioni per minimi e forfettari e poi un'occhiata alla pagina dedicata all'economia del Corriere.it Partiamo subito dagli assegni familiari e assegni al nucleo familiare, cosa cambia dal 1 marzo 2022 e chi può fare domanda a IMSS, l'articolo di Anna Maria D'Andrea e fa il punto su cosa cambia dal 1 marzo 2022 appunto da oggi con il debutto dell'assegno unico per i figli a carico resterà possibile fare domanda esclusivamente per i nuclei composti da coniugi fratelli, sorelle e nipoti a specifiche condizioni viene meno la tutela per i nuclei familiari con figli e orfanili e le novità sono analizzate punto per punto nella circolare numero 34 del 28 febbraio 2022 vediamo che dal 1 marzo 2022 appunto da oggi ci sono novità al debutto per gli assegni familiari assegni al nucleo familiare con l'avvio dell'assegno unico per i figli a carico dopo il mese di febbraio cambia la disciplina degli assegni per il nucleo familiare, che saranno parzialmente aboliti. Potranno ancora fare domanda per gli assegni al nucleo familiare, i nuclei familiari senza figli, per i quali la prestazione continuerà ad essere riconosciuta dall'Inps in favore del coniuge di fratelli, sorelle e nipoti fino a 18 anni o di età superiore, se impossibilitati a lavorare per problemi fisici o mentali. A fare il punto è l'Inps nella circolare numero 34, che è stata pubblicata il 28 febbraio. Passiamo poi all'assegno unico al via, ma la novità non ha i requisiti per rappresentare una semplificazione. L'articolo è eh, di Rosi Delia sul sondaggio di... Informazione fiscale sull'assegno unico in vigore da oggi, primo marzo. La novità non ha i requisiti per rappresentare una semplificazione. È questo il punto di vista dei lettori e delle lettrici che hanno partecipato al sondaggio sul nuovo strumento di sostegno alla genitorialità. Il sistema è complesso e poco comprensibile. Per il 77% prevede un meccanismo complicato, mentre solo per il 23% rappresenta un buon riordino degli strumenti per le famiglie continuiamo con i chiarimenti dell'agenzia delle entrate per quanto riguarda l'iva in particolare i beni anti covid e le novità del decreto fiscale 2022 arrivano con la circolare numero 5 di ieri 28 febbraio. Il documento di prassi si concentra appunto sulle novità, la tassazione IVA sulle operazioni nei confronti di organismi dell'Unione Europea per contrastare la pandemia, le modifiche all'IVA per le operazioni degli enti associativi e l'imponibilità dei servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori Continuiamo poi con il contributo ROC 2022, istruzioni su dichiarazione e calcolo degli importi dovuti entro la scadenza di oggi, 1 marzo, l'articolo è a doppia firma di Rosi Delia e di Francesco Oliva sul contributo ROC 2022 dalla dichiarazione al calcolo degli importi da pagare entro la scadenza odierna passando per i soggetti obbligati le istruzioni sull'adempimento comunicativo e il versamento sono fornite dalla Gcom, i dettagli sono all'interno dell'articolo. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la certificazione unica 2022 con le nuove istruzioni per i minimi e i forfettari. Fa il punto Anna Maria D'Andrea. Sono arrivati al ridosso della prima scadenza da tenere a mente. C'è il punto sulle istruzioni per i titolari di partita IVA in regime dei minimi e i forfettari. L'invio può essere effettuato dopo il 16 marzo insieme al modello 770 mentre non cambia il termine di consegna al percipiente. Ci spostiamo poi sulla pagina dedicata all'economia del Corriere.it che apre con il rischio default, borsa chiusa, crollo delle materie prime e il blocco totale di Mosca. L'articolo è di Federico Fubini. Davvero Mosca è vicina al default? Le conseguenze sull'Occidente? L'oro con la quotazione ai massimi e su come investire? nei beni rifugio senza acquistare lingotti e poi i mercati rublo a piccole code ai Bancomat in Russia i numeri del giorno 85.000 riguarda ConfCommercio scomparsi 85.000 negozi in 9 anni come cambiano molto le città tra acquisti e turismo e poi 28 che è il bonus turismo il 28 appunto il giorno del click day per il fondo perduto e credito di imposta per alberghi e eh, terme L'articolo che vi suggeriamo quest'oggi è intitolato «Energia, le centrali italiane tornano al carbone, cosa frena davvero la transizione ecologica?» ed è di Ferruccio De Bortoli, fa uno spaccato sulla brusca frenata della transizione ecologica e sulle ragioni che sono attribuibili a tale frenata. Senza dubbio incide la situazione in Ucraina, ma non è questa l'unica vera ragione per cui si tornerà in parte al carbone e al gas. I dettagli sono all'interno dell'articolo